in Commission, è quella che tante volte guardiamo troppo in là rispetto al nostro, al nostro naso, cioè non guardiamo ciò che abbiamo sotto mano. Ivan Zuccon che io, sfortunatamente ho conosciuto qualche, qualche mese fa, grazie a Matteo, eh, no, no, no, no. mi ha dato la possibilità di capire che il mondo del cinema non è solo fiction, non è solo un certo tipo di film, ma eh, c'è uno spazio enorme nel quale i nostri artisti, i nostri registi e i nostri attori ci, ci mettono quotidianamente per dare messaggi, per esprimere un proprio stato d'animo. E uno eh, di questi settori è il film dell'oro. Eh, dicevo a Ivan, io, io non lo guardo, non sono, non sono molto attratto, però ho scoperto che intorno a me ci sono tantissime persone che invece sono attratte da a questo mondo. A questo mondo. E quindi abbiamo insieme cercato di fare in modo di utilizzare questo spazio, questo è uno spazio della Regione Veneto, che dà, uh, in, uh, dà la possibilità alle fin Commission provinciali di utilizzare, come dicevo, questo spazio per fare in modo che un regista come Ivan Zuccon, che abita nel nostro territorio della provincia Rovigo, ma che è già conosciuto all'estero in maniera molto, eh, molto qualificata, molto forte, prima e ringrazio Roberto Donofrio, che è un giornalista eh, che è venuto oggi a, ad intervistare comunque a far conoscere un proprio Ivan, eh, mi faceva vedere una un giornale un settimanale o mensile, mensile che esce in Francia ad Ivan hanno dedicato 5 pagine quindi insomma, se noi del nostro territorio non riusciamo a capire cosa abbiamo in casa e come mi permetti uh, Ivan, possiamo sfruttare la sua estro, la sua, le sue idee la sua professionalità per far conoscere il nostro territorio credo che non faremo commenti pubblici il nostro, il nostro lavoro. Dottoramente risorse, non ce ne sono moltissime, ma c'è il fatto di mettersi a disposizione, cercare uh, di aiutarli a raggiungere, e realizzare i loro progetti, credo che sia una cosa molto, molto importante. Quindi vi dicevo, alla la mia sinistra uh, Roberto D'Onofio, Ivan Zuccon e qui io mi chiamo Angelo Zanellato, sono Presidente della Think Commission il programma prevede che cosa? Prima facciamo vedere un. come si chiama? Facciamo vedere un, uno, un 15 minuti di spezzoni tratti da due film, gli ultimi due film, Call of Duty Dark e Blood of the Cross, e successivamente si aprirà un, un dibattito, una discussione nel merito. Quindi, prima ci guardiamo un po' di, un po di film horror, un po' di brividi. <ride> gli ho detto cerca di contenerli perché io ho visto un po' il suo periodo di... ah, <ride> siamo, siamo in una dietro un po' noi ci spostiamo dietro adesso vediamo queste filmate per capire se quello che vediamo è una cosa interessante di cui già vista è eh, molto interessante proviamo a immaginare il film perché lui ha dovuto contenere grazie alla mia pressione perciò immaginiamo cosa sarà importante vedere io dopo ci spostiamo di qua Grazie davvero, sono molto emozionato, e eh, vedo tantissime, tanti, tanti volti che conosco, che mi danno gioia a vedere che sono, che sono venuti qua e volevo ringraziare, avete visto alcuni attori, molti attori americani ma ci sono alcuni attori italiani in questi spezzoni e due sono qui, sono Matteo Tosi e Michael Sigal Un'altra persona speciale che è qui è Roberta Marelli che Applausi è, ha prodotto insieme a me entrambi i film, persone meravigliose che condividono questa mia avventura, è, oltre ad essere qui con me Gerardo Di Filippo che è lo sceneggiatore il Vato di Rossi. Adesso io mi rimetto nelle mani di, di Roberto D'Onofrio, che mi metterà nel tritacane per, per voi. Speriamo di fare un dibattito perlomeno interessante. Io vorrei iniziare eh, brevemente, visto che Sanellato ha. Prima tu hai, hai, hai citato il discorso che non conosci molto questa cinematografia. La cinematografia horror, come, eh, che è ascritta, nella, quella che viene ha definito cinema di genere, è praticamente quello che ha fatto la storia del, del nostro cinema. E ancora oggi eh, registi come Quentin Tarantino, o anche Spielberg e un sacco di registi, registi eh, statunitensi eh, o inglesi, guardano al, al nostro cinema degli anni 70 e 80 eh, come un, un punto di, di riferimento e eh, purtroppo in questi ultimi anni eh, è stato un pochettino distrattato eh, in favore di altro, altri tipi di produzione Io dico sempre dipende, dipende dai gusti eh anch'io condivido il vostro pensiero però. E, diciamo un po' il sottotitolo di, di questa presentazione è il ritorno dell'oro poesano eh, il ritorno dell'oro poesano perché eh, ne abbiamo avuto negli, negli anni 80 e 90 eh, un regista come Avati che ad esempio eh, ha ambientato molti dei suoi film eh, sul territorio tra cui eh, alcuni classici come La Casa della Finanza che Ridono, eh, Zeder, eh, Tutti i Funti Trani Morti, e, e, in cui il territorio aveva molta importanza e nella, ca nella Casa della Finanza che Ridono eh, direi che eh, è quasi poi, come fosse un personaggio del, del film, tra l'altro è una circostanza curiosa è il fatto che eh, tu praticamente sei nato eh, come regista con Puchi con cui lavori tuttora eh, vuoi spiegarci un po' come è iniziato? Sì, è iniziata non so quanti anni fa, ma, ma non diciamo quanti, se sennò no poi dico, ah è vecchio, <ride> adesso bisogna, bisogna di sempre dire che bisogna essere sempre giovani, cineasti, giovani. Eh, una quindicina d'anni fa, poco meno, non lo ricordo bene alla fine degli anni 90 e il direttore della fotografia di Cesare Bastelli cercava un montaggio, uno studio di montaggio in zona e casualmente è capitato dalle mie parti ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti mi ha introdotto alla figura di Avati successivamente ho chiesto di andare a fare l'assistente volontario in un suo film che era la casa delle finestre che ridono da qui poi è partito no, la, scusate, la, la, la via degli angeli e, da lì è poi partito tutta una collaborazione che dura fino ad oggi io sono eh, chiaramente sono regista di film horror, ne ho realizzati sette ad oggi eh, principalmente poi mi considero un montatore, io sono montatore di Bupi Avati Avati realizza eh, una serie di documentari per, per la, la Rai Rai Sati, TV 2000 e io diciamo, li, mon li monto tutti io eh, quindi una collaborazione molto stretta molto proficua una, una, una, un una grande amicizia una grande ammirazione da parte mia un grande maestro, ho imparato tantissime cose davanti. una importantissima che mi ricordo che, che tengo sempre a mente quando comincio a lavorare sul set perché un giorno gli chiesi ma che, cosa, che consiglio mi dai e lui mi disse te ne do uno solo quando, stai per, quando sei sul set stai per incominciare a girare tu parti, non importa se anche se non sai che cosa, che, cosa stai, che cosa devi fare, se non hai ancora preso nessuna decisione, non importa, tu prendi, parti e decidi dove mettere la macchina da presa e parti, vedrai che tutti ti seguiranno. E da allora io ho cominciato questo metodo, il metodo avanti, chiamiamolo così, quello di. Eh, di andare, di presentarsi direttamente sul set, di non fare tanto lavoro di preparazione prima, di non fare storyboard, di non fare il regista all'americana, ma di fare il regista all'italiana, perché siamo italiani e siamo cerchiamo di essere anche fieri. E il metodo all'italiana Perché i film americani arrivano qui da noi, sono perfetti, però sono perfetti ma a volte non tutto, non, non mi piace generalizzare, ma sono un po' privi d'anima. Invece magari noi facciamo un cinema un po' più povero, ma un cinema molto più genuino e, e si vede anche da questo, dall'approccio che uno ha sul set. Io lavoro moltissimo con gli attori, non decido mai niente prima, decido tutto sul set, decido tutto sul momento, non è improvvisazione, io so esattamente cosa voglio fare, ma non mi piace decidere troppo prima, mi piace decidere sul momento, cercare anche di approfittare di quelle che sono le intuizioni che arrivano sul momento, farsi ispirare dagli attori, farsi ispirare dal set, farsi ispirare dalla propria troupe, dai propri tecnici, dai propri, dagli artisti che, sono, che lavorano con te. Al fine il film è un lavoro di collettivo, non è un lavoro solitario, il regista non è uno da solo che lavora, è un lavoro d'equipe. E io tendo a, a, a utilizzare la, la, la mia equip per ottenere il massimo da, da tutti quanti, poi alla fine il film è di tutti, non è solo del regista. E, lascio di nuovo la parola a Roberto, che tra l'altro lo presento velocemente: è un giornalista eh, di un notevole spessore, soprattutto nell'ambito del panorama horror, corrispondente estero dell'Italia di Fangoria, delle Grand Fantastique. testate mondiali che trattano genere fantastico horror, quindi è un, praticamente una specie di guru, il guru italiano del, del genere oh, giornalistico horror. Il, eh, ti ringrazio per la presentazione. E Comunque il, il territorio eh, ha una, una forte valenza nei, nei tuoi film, Infatti praticamente hai realizzato sette film e, e sostanzialmente tutti quanti in Italia e tutti quanti anche nelle, nelle stesse c'è cioè addirittura una zona eh, Capesaro che praticamente è diventato una piccola tua cinecittà <ride> dove hai attrezzato tutto quanto. E, però avresti potuto anche girarli, non, non di colestro, ma in, in, in altri... In, in altre località italiane, sono delle location, bellissime anche in altre zone. E perché questo, questo tuo legame con, col territorio dove sei nato? Il discorso sul territorio è un discorso molto interessante, ho portato qui delle clip che in qualche modo facevano vedere anche un po' di panorami, io, io principalmente sono un regista di interni, non, non tanto di esterni, eh, prediligo raccontare storie, un po' claustrofobica del resto del genere horror porta a questo tipo di, eh, di atmosfera, di concezione però eh, in realtà, per esempio girando Color from the Dark mi sono reso conto di quanto, eh, quanto i panorami, quanto di spazi aperti quanto le pianure, quanto i nostri campi di mais quanto il nostro paesaggio fluviale sia, era, sia importante per, per l'economia della storia eh, il discorso del territorio è prima di tutto è la mia terra eh, io sono fiero di essere polesano, sono fiero di essere italiano io voglio raccontare la mia terra mi sentirei a disagio eh, anche se ho, a, a raccontare una storia americana è chiaro che l'aspetto con ansia, nel senso che mi piacerebbe di ricevere un'offerta, andare a girare negli Stati Uniti sarebbe sicuramente un'esperienza interessante ma sarebbe più frustrante dal punto di vista eh, drammaturgico narrativo per me, perché io non ho la conoscenza, non ho le basi, non sarei in grado di raccontarla in modo sereno, dovrei anche studiare, approfondire. Va fatto lo stesso anche per il nostro territorio, il territorio locale, chiaramente. C'è gente che nasce qui, ma di cui non, non sa assolutamente nulla, nasce in un posto e non lo conosce. Eh, quindi Coro a Franza d'Arche, un film girato nel 2007. Che, racconta, che è una trasposizione di un racconto di Lovecraft, il colore venuto dallo spazio, che è una storia americana traslata e trasportata nel nostro Polesine nel periodo storico del 1943. Eh, chiaramente per realizzare un film d'epoca ambientato in quel periodo della guerra mi sono dovuto documentare, è la mia terra ma in ogni caso non, non sapevo tutto avevo ho, ho avuto bisogno di informazioni. Eh, quindi diciamo la scelta del polesine è dettata principalmente da questo, eh, la necessità di raccontare se stessi la propria terra e le proprie origini perché più, mi viene più congeniale, mi viene più istintivo Poi con la Fromme d'Arche c'è questo podere, i campi di Gramaturco che cioè, sono, sono vitali per, per, per la, la storia Sì, sì, si parlava ieri del territorio, si parlava dei colori, si parlava delle, delle, delle atmosfere de, dell'atmosfera rarefatta, delle, delle nebbie, di tutto e in questo film in, questo, in Color from the Dark c è, c è questo discorso viene affrontato di petto perché il discorso del colore il discorso della natura della nostra natura viene totalmente avvolta in questo film c'è una trasformazione della natura da rigogliosa, colorata eh, affascinante eh, dopo pian piano c'è questa trasformazione questa decol decolorazione questa corruzione dei, dei colori delle cose, della natura, delle persone, tutto si trasforma nel film e in questo caso in questo film il territorio è centrale basilare perché appunto è una storia che racconta come la natura in qualche modo si rivolta contro l'uomo, in realtà non è la natura ma un'entità suprema superiore all'uomo, ma alla fine lo fa attraverso la natura, attraverso quello che è il nostro territorio. Wrath eh, of the Cross l'ultimo film, film completato pochi mesi fa è presentato a Los Angeles il 2 maggio tra l'altro è stata una presentazione fantastica a Los Angeles, eh, al Cine Space un posto clou del cinema indipendente proprio il centro del cinema indipendente americano è il Cine Space di Hollywood è stata una presentazione fantastica erano con me Matteo Tosi Michael Sigal, inseparabili, noi siamo il nocciolo duro eh è stata una presentazione molto bella, erano presenti in studio, in, erano presenti in, nella sala Lionsgate che ha visto il film con, con il quale c'è ancora attualmente una trattativa estenuante e non so come andrà però insomma combattiamo per far uscire il film negli Stati Uniti nel miglior modo possibile. Eh, però ecco, il discorso del territorio in è marginale è funzionale alla storia quindi è l'approccio totalmente diverso però si discuteva anche ieri un produttore diceva si gira un film anche dove si è conveniente farlo io ho base operativa qui e preferisco portare gli americani qua piuttosto che andare dagli americani per ora è più congeniale per me fare lavorare in questo modo, nel futuro vedremo se le cose cambieranno o no. Certo che se la, la Polesia fin Commission ci sostiene noi resteremo qui in tutta la tua filmografia eh, ci sono eh, degli elementi costanti quelle che sono un po' eh, le tue ossessioni forse c'è il discorso della morte eh, della religione eh, che, che è molto presente soprattutto in, in Infa e in Rato de Cruz eh, il discorso religioso il eh, del, discorso della colpa dell'espiazione eh, ce ne puoi un po' parlare un po' approfondire? Sì, beh ehm... È una cosa, lo dico spesso, eh, perché pur è triste dirlo, ma è, ma è così. Eh, il genere horror tende ad essere etichettizzato un po' perché sì. si dice ah vado a vedere un film horror, vado a vedere una cavolata. Eh, vado a vedere, non, non bisogna generalizzare perché è chiaro, ci sono. faccio sempre un esempio della differenza tra un film non so, di John Carpenter o di Wes Craven o di David Lynch, che ha comunque toccato il genere horror seppure in modo visionario. Eh, e ci sono i film eh, di Venerdì 13 o La, la Saga di o episodio 27. Insomma. Quelli sono, sono, sono, due, sono due film completamente diversi, sono due cinema completamente diversi. Con il genere horror si può assolutamente raccontare, toccare temi cruciali e importantissimi. Il tema della paura è, è, è un tema dominante in tutti i film horror, ma non solo. Eh, il fatto è che il genere horror utilizza la paura sia per spaventare ma anche per sviscerare, per andare a toccare i nervi scoperti di tutti noi. Non a caso si fa paura eh, andando a toccare quelli che sono i nostri, i nostri punti deboli. No? E la paura nasce da questo, ma la paura, di, dico spesso, ce l'abbiamo a tutti i livelli, la società stessa è fondata sulla paura. Per cui quando si fa un film horror, non semplicemente volendo raccontare e spaventare per divertimento, ma volendo anche in qualche modo indagare, essere un po' più intimista, si fa, dal mio punto di vista, un cinema anche sociale, che, tema, che tocca matematica sociale. Ah, L'horror è, è, è, è forse tipo il genere di, di, di, di film che più come metafora è stato, è stato, è stato dallo specchio della nostra società. Sì, infatti, vediamo la trasformazione, il genere ora muta così come muta la società, eh, va a un dato, per Ad esempio adesso c'è un ritorno del cinema dei morti viventi, degli zombie, perché in qualche modo la società, è del tema apocalittico, è tornato molto di moda, perché in qualche modo la nostra società sta vivendo un periodo in cui è un po' borderline, è un po', si vede un po', no? eh, è una società un po' apocalittica, siamo tutti un po', ci sentiamo tutti un po', come dire, quasi, forse il mondo stesse per finire, no? C'è un po' questo gioco, questo meccanismo per dare sull'orlo del, del, del, del precipizio. Sì, poi magari non è vero, non lo sa, noi non lo possiamo sapere, però la stampa in qualche modo ci gioca su questo, scoppia un'epidemia un di, di, di virus in un paese no, sconosciuto allora, dell'Africa, e improvvisamente titoloni, virus, eh, rischiamo la, di, di essere la, la, la specie umana, rischio lo sterminio, la fine del mondo. In realtà, insomma, non è così, noi non lo possiamo sapere. Però ecco, il tipo di società che si sta, eh, si sta, in, sta incentrando tutto, la nostra società, la nostra cultura, su questi meccanismi perversi della paura. Il nostro cinema ora tende a, a, a sguazzarci dentro, no? E quindi, questo tipo di cinema un po' catastrofico è tornato di moda. Nel discorso il discorso del, del cioè religioso, religioso. Della colpa? Il discorso religioso è molto forte nei miei film, soprattutto a partire da quasi sempre. C'è sempre, tendo sempre a inserire elementi religiosi, un po' perché gli elementi religiosi e soprattutto l'iconografia religiosa è, fa paura per definizione. Quindi, perché è legata al mistero, no? è legata al mistero della fede che poi è collegato al mistero della morte quindi eh, questo, eh, queste sono tematiche cruciali per il film, per il film di genere horror perché appunto l'horror ha a che fare in modo diretto con la morte, con la paura della morte la paura della morte ha a che fare in modo diretto con la religione cioè col fatto di credere o non credere in Dio e quindi con il domandarsi cosa c'è dopo la morte il bello del genere horror è che ti dà la possibilità di dare delle risposte. Chiaramente le nostre risposte sono delle supposizioni, eh, ma, ma, ma è il bello questo. Non solo in Brato the Cross, il bello di Brato the Cross è che il concetto di morte viene addirittura annullato o, oppure eh, perpetuato ad infinitum. No? E quindi quasi che la morte venisse annullata oppure che la morte non è la fine, ma è un inizio. Eh, un nuovo inizio che purtroppo per i protagonisti del nostro film è un inizio peggiore <ride> di quello stavo... eh, visto che se sono un po' più a Diamo un accenno su quella che è la storia di Raptor Cross. Sì, ehm, chiedere la, la trama al regista è sempre <ride> no, è difficile, nel senso perché in realtà gli elementi che poi piacciono, che colpiscono il regista non sono mai quelli che eh, sintetizzano la storia in modo, diciamo, classico. Però Raptor è un film, è un prison movie, un film ambientato in una prigione, una prigione però molto particolare dopo, dopo Pochi minuti di film cominciamo a capire che non si tratta di una prigione tradizionale, ma eh, di una prigione che eh, a un certo punto si eleva ad un livello soprannaturale e il film da un certo punto in poi sfiora, sfiora leggermente il fantasy. Eh, io quando sono un amante del fantasy, eh, però alla fine eh, questo, questo genere si, si toccano, orrore e fantasy spesso, volentieri, viaggiano di pari passo. E racconta la storia di diversi prigionieri, tutti eh, sono libero motivo, eh, tutti hanno commesso fatti terribili, quasi tutti sono condannati a morte. Eh, esistono tre gradazioni di pena, che sono il perdono, che poi si verrà a scoprire che è la pena peggiore, <ride> poi c'è la pena di morte, eh, poi scopriremo che la morte però non esiste e poi c'è eh, l'altra pena, forse quella più temuta da tutti, che è l'ergastolo, cioè quella di vivere in quel posto terrificante non per tutta la vita ma per l'eternità, è una sorta di dannazione. Qui non si tratta di una prigione vera e propria, ma è una specie di purgatorio dove queste persone sono lì per espiare le loro colpe. Improvvisamente però eh, all'interno di questa prigione fa la comparsa, un personaggio sui generis che sembra essere un prigioniero con un altro, che è il principessa. Tutti la battezzano principessa, la prendono in giro, la chiamano principessa perché arriva tutta profumata, bellissima, stupenda. Tutti i maschietti se ne innamorano, tutte le prigioniere donne la detestano. Lei veste solo di una pelliccia di piume di corvo ma dopo pochi giorni di convivenza con loro, tutti i prigionieri capiscono che questa donna ha qualcosa da nascondere e non solo, è anche dotata di qualche sorta di forze, di potere o comunque del potere di eh, mo <coughs> modellare eh, elementi degli altri prigionieri di fargli fare un po' quello che vuole. Eh, basta, l'idea non svelato perché... Nel, gli elementi sono tanti e ci sono finali ci sono due finali entrambi a sorpresa da, dagli, dagli ultimi tre film ninfa, poi color from the dark e poi dopo quest'ultimo lato the cross eh, eh, tu hai eh, ha fatto una politica molto coraggiosa, cioè quella di eh, chiamare direttamente degli, degli attori che l'altro molto conosciuti nel genere horror, stranieri, principalmente americani o nel caso di in canadese, comunque, eh, d'oltre oceano, e ha cominciato a girare in inglese direttamente, questo sicuramente anche per eh, eh, vendere meglio il film, ma penso anche eh, per altri motivi. Eh, Come è, com è, com è iniziata la tua decisione? È stata una scelta obbligata, inizialmente i primi tre film, eh, quattro, quattro film, eh, l'Altrove, diciamo dal 2000 in poi l'Altrove, l'Altrove 2, eh, La casa sfuggita e Bad Prince, sono stati girati in lingua italiana con attori italiani. Eh, Purtroppo la scelta non ha, non ha pagato. Io mi sono reso conto nel 2005 con l'uscita di Webbrenz, tra l'altro acquisito da Mencado, da Mikado, Cikigori, quindi ha avuto una, una grandissima distribuzione sul territorio italiano, però mi sono reso conto che investire esclusivamente sul territorio italiano come mercato non pagava, perché in realtà poi il mercato internazionale, il film va venduto non solo in Italia, che è un mercato minore dal punto di vista cinematografico, ma va venduto prima di tutto negli Stati Uniti, in Giappone, in Germania. Prima devi vendere in questi paesi qua e tutti questi poi l'Inghilterra questi vogliono che il film necessitano che il film, sia in lingua inglese, se il film è in lingua italiana ti dicono mai in italiano, ma i sotto, sottotitoli non li vuole nessuno. Il doppiaggio men che meno, il doppiaggio esiste quasi esclusivamente in Italia in ma Spagna. E poi è adesso è appena il doppiaggio eh, esatto. Gli Stati Uniti odiano il doppiaggio, per cui la, la necessità di girare in lingua inglese è stata una necessità proprio anche di, di ordine così commerciale, insomma, molto semplicemente, per vendere meglio il film è opportuno girare in inglese. Eh, la scelta de degli attori, eh, poi da quel punto allora mi sono domandato a chi, chi chiamare, a chi rivolgermi, io già conoscevo, Guarda, quando, con Tiffany Schepitz è nata una cosa abbastanza fortuita a Cannes, io già conoscevo Tiffany Sharpies, protagonista di Ratchet the e di Nympham, il film del 2006, è un'attrice americana molto nota, è una Screen Queen. Eh, una volta le Screen Queen erano eh, quelle che ha fatto eh, Halloween, Jamie eh, Lee Curtis, eh, per intenderci, le, le regine dell'urlo, le, le, le, le attrici famose di film horror, cioè, si chiamavano Screen Queen perché dovevano urlare quando venivano ammazzate, no? per intenderci. Eh, esistono ancora sono una categoria molto, molto importante nel cinema horror americano e le stringo per eccellenza in America al giorno d'oggi sono Tiffany Sheppes e Debbie um, O'Shawn. Conoscevo Tiffany Sheppes perché lei nel 2000 aveva una casa di produzione e una casa di distribuzione e casualmente aveva visto un mio cortometraggio altrove del 98 e mi chiese, avendolo visto, dice: È fantastico, sembra, sembra Clive Barker, sembra Her eh, lo voglio vendere a Cannes eh, riuscì a realizzare mi aiutò a realizzare il film a farlo gonfiare a, a lungometraggio andammo a Cannes, vendemmo il film e da lì era cominciata la nostra collaborazione poi lei ha smesso di fare produzione e distribuzione concentrandosi intelligentemente secondo me solo alla sua carriera di attrice e ci siamo un po' persi di vista siamo sempre rimasti in contatto ma, ma solo per i saluti per sentire come va e via dicendo quando è arrivato il momento di chiamare attori americani, ovviamente il primo nome che mi è venuto in mente è stato il suo. Chiamo Tiffany nel mio film. Appena l'ho chiamata, lei si è precipitata, di corsa. Mi ha detto e mi dice ancora che lei viene a girare per me anche senza leggere la sceneggiatura, perché si fida così tanto, ha talmente rispetto del mio lavoro, che non, non ha bisogno di leggere la sceneggiatura, sa già che sarà un buon lavoro, queste sono, sono soddisfazioni personali. Ma tra l'altro la, la, la cosa uh, curiosa, eh, cioè io eh, ammetto che fino a prima di eh, eh, Ninfa, eh, nonostante, sei un regista italiano, e nonostante io mi occupi da quasi eh, 30 anni che, prevalentemente di cinema horror, fantasy o di fantascienza, che non ti conoscevo e io ho conosciuto Ivan grazie a Tiffany, perché conoscevo Tiffany e un giorno eh, lei mi, di, mi dice guarda che venga girano film in Italia. Italia, che film è? Con chi? No? Ah, con Ivan, tu con? Non lo, non lo conosco. <ride> È stata lei che mi ha messo in contatto con Ivan e, e poi da lì mi attacca, è nata anche il amicizia. Sì, ma è così, insomma, è gli americani dicono agli italiani che c'è un regista italiano, <ride> questo, questo controcenso eh, eh, succede ancora, ecco, non, non è finito. Ecco, siamo un paese di natura estenofilo, guardiamo sempre quello che fanno gli altri, non guardiamo mai quello che facciamo in casa. E, e poi arrivano gli americani qua, ci rubano le idee, le trasformano in film di vedi Tarantino che saccheggia il nostro cinema e, e con i milioni di Hollywood fa anche film bellissimi, niente da dire, ma le idee di Tarantino le abbiamo inventate noi italiani e, queste, e nessuno, nessuno ne prende atto, questo fa, fa, fa impressione e così come è stato fatto, così come saccheggiano il cinema agli anni 70 e 80, probabilmente tra dieci anni che il cinema italiano povero perché fatto con po pochi mezzi ma non povero di idee povero di soldi ma non povero di idee <applausi> speriamo che non mancava come troppo, troppo spesso è, succede e di vedere riconosciuti i tuoi è meriti postumi no? <ride> <ride> sì sì è un classico Fulci, Bava, sono adesso da tutti, ma quando erano in vita mi costringevano a girare fin con due spiccioli, insomma, erano quindi bistrattati da tutti, adesso sono dei mostri sacri, lo erano anche prima, no? bisogna, dare a, bisogna dare, riconoscere, eh, non dico il talento, quello, però almeno le attitudini, le capacità, quando gli artisti sono vivi, insomma, sarebbe opportuno, insomma, però ci si prova. Poi eh, un'altra attrice americana con la quale ho collaborato, eh, Debbie Rochon, che è l'altra screen queen, forse ancora di più, lei è proprio un'icona massima del genere horror americano e, ed, è, ed è oltre ad essere una screen queen, oltre ad essere una vera star americana, eh, è anche un'attrice straordinaria, lo è anche Tiffany Serkis, ma Debbie Rochon è proprio, proprio un mostro di bravura. È una persona straordinaria che ha avuto una vita difficilissima, ha vissuto eh, orfana, ha vissuto sotto i ponti, è stata aggredita, coltellata, ha fatto una vita veramente borderline e la recitazione gli ha salvato, la, gli ha salvato la vita. Il genere horror gli ha salvato la vita. Pensate, è una, è una storia incredibile da film, sarebbe da fare un film sulla sua vita. E moltissimi altri attori americani, però diciamo, questi sono le punte di diamante del, del, del mio cinema, eh, dico, parliamo, parliamo di, eh, di attrici che hanno eh, nel, nel loro curriculum eh, qualcosa come oltre 150-200 film. E volevo ancora eh, dire un'ultima cosa. Eh, tu sei stato un, un precursore Tempi non sospetti del, del casting via web. Cioè, eh, e hai trovato spesso, eh, anzi, quasi sempre, degli attori ottimi? Sì, ma, ma non so, diciamo io sono un precursore del digitale, adesso il digitale ovunque, ma nel, nel, alla fine degli anni '90 eh, non era così, anni 2000, anche il cinema digitale. Ho iniziato a girare, ho sempre girato in digitale. Ho iniziato il mio primo film, l'ho girato direttamente in digitale. E quando tutti dicevano: Ma che cavolo fai? Il film si fa in pellicola. Adesso, se tu vai a girare una pellicola, tutti dicono: Ma che cavolo fai? Il film si gira in digitale. Ecco, è, è, è pazzesco, però. È, Spero, ecco che, siccome dicono tutti che i precursori sono quelli che hanno le frecce nel sedere, no? come, che, come succedeva per i precursori che andavano Emmet Scanlan è un altro attore che ho scoperto con questo, questo metodo e adesso ha stato fatto, fatto Hollywood a Londra, che è una serie tv famosissima, è ha vinto un, un sacco di premi, eh, candidato agli Emmy, adesso ha fatto un film che è stato preso dalla Canal Plus quindi eh, mi piace, eh, dà soddisf soddisfazione essere, scoprire dei, dei, dei talenti che poi hanno una loro carriera, eh, è, è bello, ci fa, fa, fa capire anche che, appunto, come dicevo prima, il cinema non è un'arte solitaria, è un'arte collettiva e l'attore poi è, è, uno, è uno strumento fondamentale, determinante. No? Ci sono quei registi che tendono a schiacciare gli attori, a imporsi, invece il bello è... Il reciproco scambio, il dare e avere, non è, un, non è un chiedere soltanto, quindi eh, io dico, ho, ho questo amore nei confronti degli attori eh, viscerale, mi, proprio, mi innamoro dei miei attori, eh, faccio tantissime prove sul set proprio per questo, perché mi piace piacere, stare lì con loro e trasformare la scena. Poi magari la scena diventa diversa da come la stima di sceneggiatura, ma questo è bello. L'arte del cinema è un'arte in trasformazione, si trasforma sempre, il film non è mai finito. Quando è finito il film eh, ha subito una trasformazione totale, no? Tra l'altro il girato da Cross è tornato dopo un anno sul set per rigirare il finale. Esatto. <ride> esatto. Sì, è stata una scelta un po' audace, io poi del resto sono un po' folle, ho bisogno essere un po' folli per fare questo misiere qua. Finito il film, finito il montaggio del film, mi sono reso conto che il finale non, non soddisfaceva quelli che erano i miei criteri e ho deciso di tornare di fare una settimana aggiuntiva di riprese con il relativo innalzamento dei costi e del budget del film, insomma. Però, insomma, è, è così. Bisogna... Io, io non, non riesco a... devo essere soddisfatto del mio lavoro. Se non sono soddisfatto del mio lavoro io il film neanche lo faccio uscire, anche se mi è costato sangue, fatica, soldi, però io deve essere come deve soddisfarmi. Prima, il mio primo spettatore del mio film sono io. <ride> eh, eh... Dobbiamo chiudere perché fra poco arriverà una, una delegazione, quindi abbiamo anche un momento eh, conviviale nostro spontaneo, quindi vale la pena eh, vivere tranquillamente. Eh, io spero con tutta l'umiltà di, di poter dire, che la Polizia e la Commission ha prestato attenzione ad un regista che poi è diventato un grandissimo, un grandissimo regista, riconosciuto da tutti, che è grande da e lo è già ma l'importante è che siano altri che si convincono che la, la qualità, e soprattutto in Italia, maggiore attenzione ai nostri ragazzi, perché insomma è un ragazzo giovane che già però ha un curriculum molto interessante rispetto ai finché ha prodotto, riconosciuto all'estero e speriamo, speriamo. prossimamente. La prossima volta invece di presentare l'oggetto a Los Angeles e Tufin, probabilmente presentarlo a Venezia, con la speranza poi di continuare a Gesù il Io vi ringrazio il patente, di ringrazio anche di nuovo per questo incontro, Ivan Zuccon, e facciamo una foto, visto che c'è, ci sono anche... Degli, degli attori, il, il, il, il, il, il, il sceneggiatore, ecco, facciamo una foto perché cerchiamo di far conoscere anche alla nostra stampa che, eh, cosa riusciamo a produrre anche in polesi. che ci sposiamo, ok?